è Cliped una lente di ingrandimento da applicare a tutti i tipi di occhiali ideata e prodotta interamente da noi in Brianza è un sistema che si può agganciare a tutti i tipi di occhiali e ha quattro lenti con ingrandimento diverso intercambiabili quindi a seconda della lente che scelgo avrò un ingrandimento diverso Permette di lavorare con le mani libere ed è adatto per elettronica, modellismo, oreficeria, germologia, scienze naturali, per togliersi una scheggia dalle mani piuttosto che qualsiasi occasione in cui si ha bisogno di un ingrandimento. Ecco qui vediamo, le lenti sono timbrate, 3x4x, 6 per e 8 per, ognuno si identifica proprio perché ha il numero degli ingrandimenti, si applica semplicemente con una clip e si abbassa quando serve. lenti si montano a pressione, basta una lieve pressione, sono tutte lenti in vetro, quindi non si sfrisano neanche se si utilizzano polveri o gas. In questo caso stiamo vedendo una scheda elettronica. Ora come si vede, qui sto usando un 6 per, qui invece utilizzo un 3 per e vediamo che ho un campo più ampio. adatto per fiori, insetti, oggetti preziosi, non riesco ad andare a vedere ogni particolare, minerali, Vediamo come si vede con un ingrandimento 3 per. Ora invece vediamo con l'ingrandimento. Grazie a tutti per l'attenzione, vi aspettiamo per il nostro prossimo video. Se volete iscrivetevi al nostro canale Elettronica Didattica.